Ciao a tutti! Oggi prepareremo le polpette di couscous. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono couscous precotto, pre olio extravergine di oliva, zucchine, carote, scalogno, uova, prezzemolo, basilico, pan grattato, parmigiano grattugiato, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale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 rote il pepe, il sale. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino ed azioniamo il bimbi per 15 minuti, 100 gradi, anti velocità 1. Aggiungiamo il couscous ed amalgamiamo con la spatola. Aggiungiamo adesso l'uovo, il pan pangrattato, il parmigiano ed acceniamo il bimbi per 50 secondi antiorario velocità 3 lasciamo intiepidire adesso formiamo le polpette Prendiamo una parte del composto. Formiamo una polpetta e riponiamola su una teglia rivestita con carta da forno. E continuiamo così per tutto il resto del composto. Una volta formate tutte le polpette, irrorare con un filo d'olio. Il cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti circa. Le polpette sono cotte, lasciamole intiepidire prima di servire. Polpette di couscous. Grazie e alla prossima ricetta!